Qua andiamo a vedere nel dettaglio quello di cui vi sto parlando un po' dall'inizio, che forse adesso siamo un po' più maturi per poterlo comprendere e scendere nel dettaglio. Sulla sinistra voi vedete un carbone attivo dove l'aria passa, è sporca, quindi rosso, e poi viene filtrata e diventa blu. Ora prendiamo con le pinze questo, nel senso che il 100% della filtrazione attraverso i carboni attivi non, secondo me non ci sarà né ora né mai perché è un discorso molto più complesso, molto particolare. Capirne l'efficienza è veramente complicato. Si possono fare dei test con. ci sono delle pistole, delle, delle strumentazioni traghe che vanno a misurare. Eh, delle sostanze specifiche, per esempio si fa con l'acetone, i test che abbiamo fatto si mette l'acetone sotto K, si va con questo strumento dragger, si posiziona al di là dei filtri e si vede il livello di saturazione dei filtri, se passa della sostanza allora il filtro è da cambiare, se non passa non è da cambiare, però è, è molto furviante perché? perché fisicamente magari io faccio il test adesso e Dopo cinque giorni magari non me lo passerebbe più, e io non lo so, e quindi che faccio? Aspetto un altro anno, sei mesi, tre mesi, cioè qual è il tempo che devo aspettare? Quindi è molto particolare, ecco perché è fuorviante, magari ho avuto un momento in cui il cliente ha, fatto, ha avuto uno sversamento sulla K sotto K di un litro di sostanza, ecco che tutto insieme arriva una botta sul filtro, tolto che non riuscirà mai a trattenerlo tutto insieme e praticamente si, si potrebbe essere saturato, questo è un po' il discorso. Guardando un po' meglio nel dettaglio, sulla destra vedete le immagini microscopio di come è fatto poi il carbone attivo con tutti quanti questi forellini, buchi e quant'altro, e come vedete c'è un discorso di macropori nella parte alta, quindi più grandi, che va a infilarsi poi nei mesopori che sono leggermente più piccoli, fino ad arrivare al microporo che è piccolissimo. Che succede? Qua forse riuscite a capire un pochino meglio quello che vi dicevo prima sul fatto di Uh, avere un prefiltro che messo e posto prima del carbon attivo o il filtro EPA posto prima del carbon attivo può dare una vita, una durata nel tempo del carbone molto molto molto maggiore perché in questo? Perché evita di far entrare all'interno di questi canali macropori e mesopori soprattutto non i micropori, praticamente <coughs> delle particelle che potrebbero andare a, a occludere poi questi canaletti dove invece si dovrebbero depositare e dovrebbero essere intrappolate le molecole delle sostanze chimiche, quindi per esempio non cambiare il prefiltro o cambiarlo più di una volta all'anno, cambiarlo eh, o fare finta perché uno lo pulisce e quindi dare modo al filtro a carboni di sporcarsi crea questa problematica qua di intasamento e quindi di eh, poca efficacia nel tempo, quindi, ecco perché vi dico, cambia tantissimo da tipologia a tipologia e anche da ambiente a ambiente, perché un ambiente, dipende la cappa dove è posizionata, la metto vicino a una finestra, in un ambiente molto sporco, non ho i prefiltri, ho i prefiltri, cambia totalmente, lavoro con le polveri, ecco per esempio una cappa chimica con i carboni che lavora con le polveri, ecco che se vengono aspirate queste polveri è sicuramente più soggetta a un intasamento, quindi ogni quanto cambio. Il eh, carbone attivo dipende, eh, il senso è sempre questo.